Ciao a tutti ragazzuoli eh, Ho fatto sta breve clip video Semplicemente per farvi vedere la gente Che non ha un cazzo da fare ragazzi Ha creato addirittura per venirmi a rompere il cazzo Un eh, account fake con la mia stessa immagine E mi ha anche chiesto l'amicizia ieri alle 19.53 su facci merda eh, vabbè niente se voi siete contenti così ragazzi per me non è un problema non ho problemi se vi divertite tanto di a me ve le carcazzo. cazzo questo comunque ragazzi è il profilo di sto faccia di merda è completamente diverso dal mio eh, non so se è un fan non so che cazzo può essere però voglio dire eh, Vabbè, informazioni personali, lo vedete, game, patapim, badabam, nickname, col cazzo, perché quello non è il nickname mio, italiano, inglese, Stati Uniti, spagnolo, spagnolo. va bene ragazzi, comunque lo sapete, non sono io questo account qui, quindi mi raccomando, fate bene attenzione a chi chiedete amicizia, il mio ID lo trovate scritto su YouTube, è diverso da questo, quindi caro Ether o caro follower, non lo so se sei un follower o un Ether. Comunque buona vita e fate meno pippe mentali perché non servono, Ciao belli.